Incontro con le aziende sempre qui a Geofluid, oggi sotto il riflettore abbiamo Ase, JE, e Art System, sono tre aziende di Parma presenti qui a Geofluid, ne parliamo con Roberto Savi. Roberto, allora tre realtà in qualche modo collegate, concatenate, soprattutto operanti un po' in settori confinanti parlaci un po' di queste realtà esatto, esatto, innanzitutto buongiorno a tutti eh, noi abbiamo deciso di partecipare a Geofluid 2021 come triade di, eh, di aziende questo lo facciamo già da parecchie edizioni e perché lo facciamo? perché ogni eh, diciamo, azienda ha le proprie competenze e mettendo insieme le tre aziende noi riusciamo a proporre al cliente un sistema di monitoraggio completo, quindi che va dal sensore tradizionale o sensore innovativo all'immagazzinamento dei dati tramite centraline a tutto quello che è la gestione e la rappresentazione dei dati su una piattaforma web. Quindi in sostanza soprattutto diciamo così... Elemento sicurezza, quindi dati tecnici sì. in più proprio per la realizzazione poi di lavori proprio in fase di esecuzione. Esatto, sia in fase di esecuzione sia se questi strumenti sono degli elementi importanti secondo me anche per le attività manutentive, per organizzare le attività manutentive perché questi elementi danno informazioni appunto importanti su quello che è il, la, la, diciamo, lo stato del, dell'opera eh, nel tempo. Roberto, le vostre sono aziende con una vita alle spalle relativamente breve, anche se già intensa e importante, tra l'altro una partenza diciamo, da un percorso post-universitario, insomma una, una start-up che è diventata una realtà Esatto, completa. Io adesso parlo come ASE, perché in realtà le altre due aziende sono già consolidate, Hanno una più quest'anno certo. Jay eh, fa il ventesimo anno, quindi è già consolidata e ha parecchie centraline installate in tutto il mondo. Invece ASE è l'ultima nata, siamo nati come startup universitaria nel 2013, è stato, diciamo, abbiamo brevettato un'idea un di monitoraggio, una nuova filosofia che si chiama filosofia Mums e diciamo, da quel brevetto poi si è iniziato a commercializzare un prodotto, e man mano che poi siamo andati avanti da un prodotto sono diventati due, tre, quattro, finché poi ci siamo diciamo, un po' specializzati appunto sia sulla parte dello sviluppo di strumenti innovativi sia sulla parte della gestione del dato proprio. quindi noi eh, non solo immagazziniamo i dati ma li trattiamo con algoritmi di, di self learning, di machine learning che sviluppiamo all'interno della società e poi li rappresentiamo appunto su una piattaforma web Un'ultima cosa, tre realtà di Parma, quindi vicino a casa nostra, Piacenza, la casa madre di Piacenza Expo, è un'ulteriore dimostrazione, queste sono soluzioni ingegneristiche di alto livello, è un'ulteriore dimostrazione di come in questo settore comunque l'Italia realmente riesce ad eccellere, a essere davvero un leader nel settore dei lavori nel sottosuolo, delle perforazioni. Esatto, esatto. Stiamo andando molto bene, la direzione è quella giusta, ricerca, sviluppo, innovazione, sì, sono sì. Le, le stelle polari da seguire. Assolutamente sì, assolutamente sì. A Geofluid in questa edizione che riscontri avete avuto? Beh Diciamo che Geofluid rimane sempre un appuntamento importante eh, sia per eh, diciamo trovare i nostri clienti ormai consolidati e conoscere nuove persone, nuovi professionisti e sviluppare eh, nuovi, nuovi business. In questa edizione abbiamo riscontrato eh, del, che c'è stato un, un incremento delle, dei professionisti, diciamo. quindi il, il, quelli che hanno visitato il nostro stand avevano già un'idea, un progetto da sviluppare e quindi sì... Eh, Grandi, diciamo che è sempre un, un, ottimo, un ottimo appuntamento dove, dove, dove esserci assolutamente. Bene, allora grazie a Roberto Savi che ci ha parlato di queste tre importanti realtà di Parma, ASE, J e Air System e ovviamente Roberto buon lavoro anche a te per grazie. il proseguo di Geofluid. Grazie.